video ci troviamo in una location speciale perché qui, esattamente lì, <ride> vabbè però qui, è dove ho filmato il mio primissimo video YouTube, quindi questo posto è un po' Un, una milestone infatti è fatta di roccia perché è un piccolo rondò nel giardino della casa in montagna di Jimmy e c'è un bellissimo ricordo dietro comunque ricordi a parte oggi parliamo di uno dei miei argomenti preferiti che non può mancare in Silviembre e si tratta di agende, organizzazione, planning, bullet journal <ride> io adoro profondamente, sono un tipo A, quindi vivo di agende, organizzazione, avere tutto scritto e quando io dico scritto intendo proprio scritto nero su bianco. L'anno scorso vi avevo raccontato che avevo iniziato a utilizzare questa bullet journal. Il bullet journal è essenzialmente un quaderno vuoto fatto di puntini, guardate, vi faccio vedere. Quindi è tutto puntinato. e Tutte le pagine sono così, quindi sei tu che crei la tua agenda. Utilizzare un'agenda di questo tipo come la propria agenda personale dipende molto dalle necessità della persona. Chi utilizza la propria agenda più per segnare tutti i propri appuntamenti eh, sul calendario magari la preferisce di meno rispetto a chi come me, la utilizza più per segnare degli appunti, delle cose da fare, delle idee che gli vengono e meno per gli appuntamenti. Io per anni ho avuto un'agenda classica, quindi giorno per giorno appuntamenti e nel tempo ho incominciato a crearmi un quaderno a parte eh, dove segnavo appunto tutte le cose che dovevo fare, le mie idee, le mie idee di contenuto e quindi Praticamente utilizzavo più quella che la mia agenda e quindi l'anno scorso ho provato questa bullet journal per provare a unirle e avere un'agenda unica. Questa è la stessa dell'anno scorso e questa è quella che continuerò a usare quest'anno perché... Non l'ho finita, ne ho usata metà e quindi per me non ha senso ricominciarne una da capo, anche perché mi piace veramente tantissimo. Quindi voglio, aspettate che io mi sono fatta la mia mappa concettuale, quindi so esattamente quello che dovrò dire in questo video così da non andare fuori tema. E allora, voglio iniziare parlando dei pro e dei contro di questa bullet journal dopo un anno che la utilizzo. I pro sono tantissima libertà e creatività, hai un canovaccio, nel frattempo esce il sole che mi bacia, ecco perché non faccio solitamente i video qui ma oggi è molto nuvoloso quindi andrà via, dicevo c'è molta libertà e creatività quindi bisogna avere tempo da dedicarci anche banalmente per creare le viste mensili come vi dicevo io non ho bisogno di una vista settimanale dei miei appuntamenti perché non ne ho così tanti <ride> e mi trovo bene ad averla mensile, potrei benissimo stamparla ma io preferisco scrivermela. Praticamente la mia agenda inizia con la carrellata dei 12 mesi. Questo perché l'anno scorso avevo provato a fare mese per mese, quindi facevo la vista di settembre e poi iniziavo a fare tutte le mie cose, le mie, le mie note, le mie, eh, le mie idee, insomma la mia bullet journal del mese di settembre e poi finito settembre facevo la vista di ottobre e andava avanti. Però non mi sono trovata assolutamente bene perché Durante settembre inevitabilmente magari dovevo prendere qualche appuntamento per ottobre, novembre, dicembre e quindi non avere la vista del mese già pronta mi creava un problema. Allora ho provato a dare delle pagine di stacco da dedicare al mese per poi fare la vista del mese successivo ma ovviamente non ero in grado di sapere di quante pagine avevo bisogno per quel mese e non era fattibile. Quindi già a ottobre dell'anno scorso eh, sono passata a fare tutte le viste e poi dopo avere le mie, eh, i miei... I miei appunti, le mie mappe, le mie to do list, eccetera. Quindi la mia bullet journal inizia con tutte le viste. Sylvie Embra è quella più carina, dove faccio la scritta in alto, però è anche quella che prende più spazio la scritta e meno spazio i giorni. E infatti poi eh, tutte le altre sono molto più neutre, ragazzi. Io cioè, faccio queste cose, bullet journal mi piace disegnare, colorare, ma ci perdo tempo, ma non così tanto, cioè uh, queste veramente le faccio, le ho fatte perché le ho già finite tutte a tempo perso e eh, sono molto basic, niente di fantasmagorico come magari potrete vedere su Pinterest, quindi molto funzionale, ecco, dove la, la vista e i giorni occupano la maggior parte dello spazio. Qui c'è sostanza, carino, ma anche funzionale soprattutto. Questa è la parte positiva. Però ovviamente il contro è che è molto laborioso, cioè ci devi star dietro, anche banalmente a fare tutte queste viste in anticipo, devi avere tempo. E... Eh, c'è il rischio, molto, molto cioè, succede appunto, che eh, risulti molto disordinata perché eh, appunto poi inizia la parte di bullet journal, quindi inizi con le to-do list e hai una to-do list però poi ti viene in mente che devi fare un'idea, allora giri pagina, scrivi l'idea, poi vai avanti, torni a quell'idea, insomma c'è un continuo avanti e indietro eh, lungo tutta la, la bullet journal che può rischiare di diventare un po' Um, disordinato ad esempio qui io ho tipo degli appunti sul TEDx poi torno indietro all'inizio diciamo che riflette molto come sono io quindi a me va bene però uno deve essere anche pronto a sapere questa cosa rispetto magari a un'agenda già predefinita dove mese per mese hai le tue cose le tue pagine non lo so, io mi trovo molto bene nonostante questo infatti vorrei darvi dei consigli su come utilizzarla ad esempio che sono quelli di utilizzare colori, font, caratteri e stickers io diciamo che, vabbè, gli stickers ne ho tantissimi ragazzi, ne ho comprati tantissimo non li utilizzo, un po' perché mi piace sempre tenerli dietro, cioè, li ho Punto e non mi piace utilizzarli e anche sui colori non è che sia proprio bravissima. Io faccio giusto i titoletti colorati, però poi insomma dovrei usare un po' più di color coding. Però penso che questa cosa sia molto soggettiva. Cioè, you you. E questa è una cosa che veramente è molto importante per questa cosa. Cioè, è la tua agenda personale e quindi la devi utilizzare come meglio credi, come più funzionale alle tue necessità. Un altro consiglio. È quello di chiudere le pagine cioè quando è finita una to do list chiuderla fare proprio un rigo cioè quello che faccio io è proprio fare un rigo sulla to do list e dire ok questa è finita andiamo in pace iniziamone una nuova dividerlo in sezioni sarebbe molto intelligente molto pratico e comodo appunto per tenerla ordinata però è molto complicato perché eh, dovete sapere quante pagine allocare a ogni sezione io sono molto contenta di non averlo fatto perché in questo modo non ho sprecato nessuna pagina e quindi posso continuare a utilizzarla per questo altro anno. Perché sono 220 pagine e effettivamente ne ho usate 110, quindi fa proprio ridere sta cosa, però così. E infine... Trial and error, provare e sbagliare. Come dicevo all'inizio ho fatto la prima vista, poi ho iniziato il mese, poi ho fatto la seconda, visto che non mi sono trovata, ho ricambiato e l'ho adattato alle mie esigenze. Quindi piano piano si impara e non c'è un modo definitivo per farlo, ho imparato a utilizzarla nel modo più efficace poco alla volta. Per finire la consiglio vivamente a chi ha bisogno di un calendario di impegni un po' ristretto, cioè non ha tantissimi particolarissimi impegni, quindi magari uno studente universitario può andare bene, chi ha bisogno di tanto spazio per to-do list e brainstorming di idee, chi ha bisogno di organizzarsi le, le giornate, la vita, le idee, chi so perché mi viene da abbinarla al mio lavoro e so che in tanti non fate il mio lavoro, però sono sicura che può essere declinabile in tantissimi modi che nemmeno io immagino. Voglio continuare questo video perché non finisce qua parlando di una cosa che ho ripetuto in tutto questo video e sono appunto le to do list. Come fare una to-do list? Allora, ci sono tantissimi metodi e qui in realtà io voglio un po' parlarvi di come io divido le mie to-do list in modo che non siano opprimenti perché fare una to-do list opprimente è molto facile fare una to-do list che non lo sia è un pochino più difficile Allora, nelle mie to-do list diciamo che la to-do list è una lista degli obiettivi no? quindi io divido i miei obiettivi in lungo medio e breve termine. I miei obiettivi di lungo termine possono essere cose del tipo scrivere un libro, questa era la mia to do list l'anno scorso, oppure aprire la mia azienda, oppure laurearmi anni fa. Quindi cose che sono veramente a lungo termine e che sono più intenzioni nel futuro e queste tendo a non scriverle. Cioè magari mi faccio una lista che è questa che io ho scritto qua all'inizio, tempo tempo fa, ce l'ho? Ce l'ho ancora? Eccola qua, intentions. E qui ho scritto alcune cose che mi piacerebbe in generale, non solo ottenere ma proprio eh, vivere, cioè io... Ve le dico, ho scritto, dare priorità alla mia anima, vivere il momento e essere presente qui e ora, se non ora, quando, se non tu, chi. Cioè, mh, delle intentions, delle intenzioni nella mia vita, eh, però sono proprio delle cose che... Eh, ah, un po' Mi circondano, sono un po' il mio obiettivo di vita, no? però che non ho bisogno di avere sotto gli occhi ogni giorno perché eh, che ne so io se sto vivendo appieno la mia vita, cioè se sto dando priorità alla mia anima e questa cosa averla sotto gli occhi ogni giorno può diventare un po' tipo lo stai facendo? Allora un po' pressante. Quindi queste le metto in una parte. Quelle che in realtà ho sotto gli occhi sempre sono la mia to-do list a breve e a medio termine. A medio termine intendo cose del tipo consegne, deadline, cose che. Devo fare ma non devo farle adesso Magari devo consegnare un lavoro entro la fine del mese Ho una data per la quale devo fare determinate cose Però non sono incombenti Invece a quella breve termine sono proprio cose tipo quotidiane Non so mi viene in mente che devo fare il bucato Mi viene in mente che devo cambiare la lettiera al gatto Quelle me le scrivo perché sennò io me le dimentico Non riesco a averle tutte qua e poi riuscire a farle tutte Io preferisco scrivere tipo scrivi la mail a e so che devo farla quel giorno, ma io preferisco scriverla, tipo controlla mh, di aver fatto questo, controlla di aver fatto quello, e, e sono cose che so che devo fare, ma invece di tenermela in mente le scrivo, io scrivo tutto. Queste due liste, la breve e la medio termine, io tendenzialmente le scrivo proprio in una pagina, quindi io mi prendo una pagina della mia bullet journal e scrivo to-do list, e praticamente è come se la dividesse in due colonne, la breve e la medio termine. E scrivo, mi scrivo tutto la breve termine ovviamente molto più lunga della medio termine e soprattutto nella breve termine ci sono molti più cancellamenti <ride> diciamo che la medio termine è quella che quando arrivi dici oh sì, finito ce l'ho fatta, ho, ho portato a termine questo lavoro possiamo andare avanti nella nostra vita sono proprio quei pesi, quei macigni che sai che sono lì e a me averli davanti eh, e averli rotti in piccoli pezzi perché magari devo consegnare x contenuti entro il 18 quindi io nella breve termine mi incomincio a scrivere crea questo crea questo fai questa ricetta fai questo e rompo il medio termine in piccolo termine e mano a mano depenno perché una cosa ed è un problema delle to do list che è quello che vi dicevo all'inizio è scrivere queste cose massive enormi queste incombenze che magari in realtà possono essere tutte sbriciolate in tante piccole cose però continuare a scrivere sempre solo la grande cosa e quella può diventare opprimente nel momento in cui non si riesce neanche a focalizzare come fare per arrivare a fare quella grande cosa. Quindi è molto importante riuscire a rompere quella grande cosa in tante piccole cose, terminarle e poi andare a dire fatto, mandata mail, consegna, eseguita. Quindi questi sono i miei consigli per fare delle to-do list efficaci. Diciamo che... Uh, questa è la mia esperienza mm, con bloomwell uh, ne parleremo molto in uh, dettaglio infatti non vedrò l'ora di dirvi che cosa abbiamo pensato perché questa sarà veramente una figata e basta io spero che questo video vi sia stato utile che vi abbia un pochino fatto capire quale può essere la vostra direzione se un'agenda normale o addentrarvi in un bullet journal dipende appunto dalle vostre esigenze eh, io sono piena di quaderni quadernini, ho un quaderno per tutto ho la mia bullet journal ho il quaderno di Bloomwell, ho il quaderno dove scrivo tutte le mie sensazioni il quaderno degli allenamenti io ho un quaderno per ogni cosa e scrivo tutto perché mi piace scrivere, mi piace appuntare mi piace dipendere bene, io spero che questo video vi sia stato utile fatemi sapere se così è stato